Buongiorno a tutti. Nella speranza che state trascorrendo un bel mese di Maria, vorrei condividere con voi una piccola meditazione sulla beatitudine mariana dell'ascolto della pratica della parola di Dio. Maria è beata per aver ascoltato e praticato la parola di Dio. Ci limitiamo a tre episodi nel Vangelo che lo dicono esplicitamente. Alla visitazione, Elisabetta proclama Maria Beata per aver creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Luca 1,45 Mentre Gesù, nel suo ministero, dichiara due volte sua madre beata, la prima volta, quando le dicono che sua madre e suoi fratelli le stanno cercando, Gesù risponde dicendo, mia madre i miei fratelli e le mie sorelle sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Luca 8, 19 E la seconda volta alla donna che si esclama nel Vangelo dicendo «Beata quella che ti ha portato nel grembo» Gesù risponde dicendo «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio» e la custodiscono, Luca 11, 28. Chi meno di Maria ha vissuto in questa disposizione dell'ascolto e della pratica della parola di Dio? Chi meno di Maria è stata discepola di Gesù? L'attitudine del discepolo consiste nell'ascoltare e praticare la parola e insegnamenti del maestro. La vera beatitudine di Maria è stata di aver ascoltato e praticato nella sua vita la parola di Dio e i frutti di questo è la sua santità di vita e la sua collaborazione all'opera della nostra salvezza. Maria quindi per noi è un modello di ascolto e di pratica della parola di Dio. Da lei possiamo imparare a ascoltare la parola di Dio e a metterla in pratica. Da lei possiamo pure imparare a ascoltare il prossimo e aiutare il prossimo. E ci ricordiamo dell'invito che Maria ci lascia alle nozze di Cana. Fate tutto quello che vi dirà. Giovanni 2, 5 Che Maria ci aiuti a imparare, a ascoltare la parola di Dio e a metterla in pratica. Che Maria ci aiuti a fare tutto quello che Gesù ci ha insegnato. E così saremo pure noi beati come lei nel cielo. Buon proseguimento del mese, Mariano.